in questa nuova puntata della serie di video tutorial targata HPV4Learning, oggi torniamo a parlare di un argomento già affrontato in precedenza, ovvero quello degli shortcut, e andiamo a scoprirne di nuovi importanti, utili e sicuramente che renderanno il vostro lavoro su Premiere Pro molto più veloce. Andiamo! Oggi guardiamo un po' di comandi utili secondo me per alcuni processi soprattutto, ovvero quelli di color correction. Quando ci troveremo infatti... A realizzare la color su delle clip tutte in linea Sarà molto utile passare da una clip all'altra In questo caso per farlo di solito eh, o premiamo play e lasciamo che eh, il cursore scorra Oppure andiamo a, a scorrere direttamente noi con il cursore tra una clip e l'altra Diciamo che ci sono dei punti in cui magari i montaggi sono molto più stretti Quindi ci toccherà andare ad allargare, eh, a zoomare la timeline E quindi diventerà tutto sempre più, più macchinoso e più, più lento Semplicemente utilizzando le freccettine della tastiera sarà semplicissimo passare premendo su o giù da una clip all'altra Come vedete premendo su torniamo indietro, premendo giù invece andiamo avanti fino al prossimo montaggio E questo secondo me in fase di color è davvero utilissimo Ok sempre parlando di color andiamo a uh, vedere un shortcut bellissimo secondo me e andiamo ad aprire la nostra schermata delle scelte rapide da tastiera andiamo a cercare ignora ignora effetti colore e lumetri andiamo a selezionarci un comando vuoto tipo l'apostrofo diamo ok e ogni volta che andremo a cliccare fare delle modifiche prima di tutto di colore e a cliccare questo comando potremmo vedere il prima e il dopo. Sicuramente molto molto utile per andare a rendersi conto effettivamente dei cambiamenti che stiamo apportando al video grazie alla nostra color correction. Quindi comando davvero utilissimo, semplicissimo da impostare. E adesso spostiamoci da un aspetto prettamente visivo ad un aspetto fondamentalmente uditivo. Infatti selezionando la parte audio della nostra clip, premendo G, ci si aprirà questo pannello che regola il guadagno audio. Il guadagno audio è un argomento ben più complesso eh, che non si può sicuramente spiegare in eh, pochi secondi, però vi servirà sicuramente ad incrementare di tanto il volume delle vostre clip e eh, con questo shortcut sarà molto semplice raggiungerlo. Invece mixando le due cose, audio e video, andiamo subito a vedere come eh, impostare molto velocemente delle dissolvenze. Andando infatti a selezionare le clip interessate e premendo Command D andremo subito a creare una dissolvenza tra esse. Procedimento che se no richiederebbe di premere eh, il tasto destro tra le due clip una volta comparso questo strumentino rosso, tasto destro. Applica transizione predefinita In questo caso le applica a tutte e due le, le tracce Invece con lo shortcut sarà possibile andare a selezionare le clip interessate e Command D per la parte video e Shift D per la parte audio E l'ultimo shortcut che voglio mostrarvi Un shortcut davvero semplice che vi permette Nel caso in cui vi trovaste con una clip inserita davvero molto breve Di cui però volete recuperare velocemente la clip sorgente Ecco premendo F recupererete la clip sorgente in questione esattamente al punto in cui avete posizionato il cursore nella vostra timeline questo vi permetterà di andare a selezionarvi magari una porzione di video più grande e andarla poi a importare per sostituire quella porzione di video sono tutti shortcut molto semplici ma sicuramente utilizzati sul giusto processo lavorativo vi faranno risparmiare davvero, davvero delle ore